Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics. e Marco 007 Siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee Allora, la scorsa volta ci eravamo fermati qua Dove c'è cioè, la fantanatrice e il vecchio io, io stavo contemplando un po' di fiori Dovevamo andare, se non sbaglio ormai, in quella caverna Sì, la grotta buia e tempestuosa <ride> Era una grotta buia e tempestosa. Eh, c'è c'è un okay. il Pokémon, il Pokémon, il Pokémon, il Pokémon, il Pokémon, la Pokémon, il Pokémon, il Pokémon, il Pokémon, il ma il Pokémon, il Pokémon, il Pokémon, il Pokémon, il Pokémon, il Pokémon, che Pokémon, il Pokémon, il dove? Dove? Dove? Dove? Acqua di limone. Cinque pokeball, era molto più utile quella non nascosta. Cinque Pokéball dentro una Pokéball, Guarda Wow, che ti hai sento roccioso, non sono micro la passeggiata. E invece ho è un po' per entrare. Vedrai che ti farò fare un allenamento con i fiocchi. Ti ucciderò i pomodori ah, ah, ah, ah, ah. Perfetto, segui un momento, ragazzi, ti farò vedere come io. Come io come si fa? Come, come io come si fa? Nì.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 cioè è super efficace le, le vostre erbe Sono super efficace Non uh, vedi a funzionano? Vabbè usa comunque le vostre erbe perché sono più efficace Cioè eh, tanto non la... lo ammazzo con forza uh, Ecco lo, come lo ammazzo si uh, Ipnosi ma fallisce uh, A dire poi work. Stranamente confusione non confonde molto spesso Però ipnosi lo, lo confonde uh. Era Polyweek comunque, non polywand. Polywand è la prima del C. appunto, è il girigino. Uh, oh no, non l'abbiamo visto. Primate. Prime, Prime Ape. <ride> I i ductrio sono. <t> Stanno ballando. No, no Chissà perché nella serie animata il Ductrio è un cantante. Ma chi se ne importa? Non lo pokemon. Non è niente come nella... Invece sì, visto che Ash perde sempre ed è giusto. Mm. controllato cosa va bene? Aia. Molto. Uh, usa Mr. Mime che è buono contro No. I will not. Io divento Mr. mai no. Mattia, no. no. vediamo che massa già. Ma ah. schifo, Mr. Mio, metti Eevee e basta. Sì, vabbè. Comunque dopo troviamo al centro Pokémon. Ma va. Ma... Se tu continua a usare. Ah, usare forse che nemmeno è così tanto buona. Ma fa 80 di danno, ho sappiatore. Ma ci mette due turni. Sdoppiatore. Lo ci mette due turni okay. Okay. Ah, lo so perché... però per un tour... ti ha scioltato ti rendi conto? Che schifo dubbrio no dubbrio è buono pure weeping, man, victree bello come cazzo si chiama il tuo bote, fa schifo. non è vero <ride> sei morto prima di me. grazie tu ti nascondi sottoterra. eh per questo è buono Costa. no no non è vero Cos'è che ha detto non è che ti fa leggere Fai è inutile, detto? sei inutile! sei mi sa che ne avevo imparato il primo di cosa da te, che viceversa. Tieni, questa è per ripagarti la lezione. Uuh Breccia, mi Ivi. No, già c'ha, già c'ha, già una non Dove? Una mossa. Yeah. La metto ad... a me. Adesso che la puoi insegnare a qualsiasi poco, non dall'am. A Wii. Are... Dov'è che sta? NFT. NFT. Allora. No. Breccia, noi no. Forse perché, perché siamo morti. Vai se troppo poco. Ora poi ritrovo. Sembra che Mr. Mano ha una Pokémon sulla spalla. Perché sulla spalla? Quale spalla? Su una delle sue spalle. Per la miniatura. Solo dalla miniatura lo Ok, fossa, dov'è? Breccia. No, è vero, noi non la possiamo usare. Quindi vediamo. Nidorino. Cos'è? Ah, non posso segnarla manco il Nidorino. War torto A 30 pound, l'acqua, in acqua, togli quella. Appunto, quella, quella meno stessa. potente. Il bersaglio colpito la potente 7 acqua, una pioggia di balle. Uh, può anche ridurre la velocità, quindi togliamo questa. E... Mi sembra non impara niente perché è buono così. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha non è buono così? Lo so, però non, non voglio insegnarli proprio. Non sappiamo neanche co cosa fa Breccia. Allia. E non Allia. ci interessa. Ma quello che, che ha fatto lui, ti ha un bel pugno così Allia. e muori. One shot. Così oh, cosa no. è completamente buio, voglio stare la foto. È buio! buio. Oh. Wow! Da dove viene la, la, la questa fonte di luce? Mm. Comunque qua stanno. vabbè, stanno i pochi fan. Stanno i cosplayer. Non Lo no, sai no, che. Quindi. Non sono cosplayer dei loro Pokémon, sono tutti cosplayer di po.. Uh, di slowpot. Che sono molto lenti, abbiamo già amato. Non è vero. Sì, è vero. Comunque perché tu non stai facendo niente? Anche se. Hai iniziato, ci cioè, vado a catturarlo. E, e tu dov e dovresti stare ogni volta. <coughs> vedi non ce l'abbiamo. Ah si? Sì. Questo è tutto da vedere. Pokeball. Okay, I. <coughs> repellente non ci interessa visto che vogliamo catturare i pokemon non è vero sono voglio tu. catturare i pokemon lo so poco <ride> pokemon pronti via la no no no no non la tagliamo, non è un bambino. È solo un matto no no no no no no no brutto. no no no no perché no no no no no no no no sì ma questa è proprio una coincidenza di quelle brutte infatti io pensavo che fossero tutti i vestiti del loro pokémon poi ho visto ehi hey, ma tutti i pokéfan hanno pokéfan. Okay, tutti i pokémon hanno un tipo slowpoke e poi no non oh, ho combattuto contro di loro eh? oh. e non è vero hanno, hanno tipo pokémon vario oh, cioè oh, oh. Credo, non lo so. Non si sa, non si capisce. Mm. forse c'è cioè, forse hanno quelli psico. Eh, vabbè hanno un, un, il tipo Pokémon morto. Ma stai parlando solo per tempo. Sto parlando con uh, i fan, i che fanatici. I <ride> <Io> del gioco. <ride> faccio 1000 euro ci ho sganciato sto, sto mezzo scemo i bambini di 5 anni mi danno di più non è vero fino a 500 euro al massimo ah, fino a 100 cosa ci danno tutti 2000-3000 euro che cosa ma sei pazzo come facciamo ad essere così schifosamente ricchi ah non lo so forse rubando altre fissole eh appunto Ah, macho, vattene! Ti abbiamo già e non ti metteremo in scuola. Come fanno le altre Pokémon a non essere in lecette? Eh, vabbè. Prendi subito colori che non ce Questa è l'evoluzione di qualcuno. No, normale. No, uh, Raio, no, è io. vero, sì. Eh, è la pre-evoluzione del primo Pokémon mai, mai fatto. Ah sì? Questa è tutta da vedere. Due e catturato. Nope. la poca possibilità ti spiace io sono pronto vai cosa vuoi volare uno due vai cos'è che ci può scappare lo so l'ho preso io non l'ho preso no. io no non è vero ma io stavo al di là prendi non mi interessa Cattura. uno due vai okay, e è vero se lo prendiamo insieme si doppia sì. mega più bene si Yeah! che bello abbiamo buttato 15 mega solo per catturare un rayon che non useremo mai yeah. in effetti dovremmo rivedere la squadra visto che mi sembra fa schifo e però comunque dovremmo dovremmo aver catturato Abra quindi dobbiamo evolverlo no, non dobbiamo evolverlo, non l'ha mai detto nessuno che dobbiamo fare si, sì, abbra piuttosto buono. C'è la di un Gravel, un Gravel che viene sempre dalla da parola Gravel, cioè Gaia. E abbia preparato 1 2 3. Che no, due, tre. Tre tre <ride> Corsa, non mancato un po' 1, 2 3. Abbiamo preso 3 megaboll, l'ho preso. Cosa? Mi voglio che dobbiamo <ride> non possiamo fine. usare la megabolt abbiamo 113 quindi, già ora e tu cosa stai lanciando? pokeball abbiamo, abbiamo finito le megabolt eh ah, vabbè fai niente catturato Con E va bene. Cosa vuol dire? ridotto è ridotto perché... è ridotto è ridotto è ridotto è ridotto Palpo Men è viva! Mi sa che dobbiamo andare al negozio poi comprare delle meglio. La cerazione si! Sì. Chi? Okay. Lui. Mm. Togli. togli in fossa. Turbo sabbia, no, no, no, quanto.. Togli in fossa. Oppure turbo sabbia, che inutile. Okay. Turbo sabbia. E poi la cerazione fa 70, quindi fai dimenticare questa volta. Turbo sabbia non fa danno, quindi non chiedo sa che cosa ci pensi. Beh, Turbo sabbia se lo spammi è fortissimo. Un giorno non riuscivo a vincere contro un pc che aveva Turbo Sabbia. è scarso. Sì. Graveler è potentissimo. Di sicuro. Già, quindi dobbiamo rivedere il. C'è anche le uso di Zubat, quindi andiamo a catturare prima. Io Zubat, cioè Crobat, no. Non c'entra niente Crobat. Quel tizio lì c'è l'ho nella squadra. E oh, vabbè. Hai visto che Whip in bello è più forte dopo. dopo e ci sta pure vicino. Allora. Mettiamo Firou al posto di. Ehm, no? Al posto di.. Ma ehm, giungi alla squadra! Boh, non lo so, Nidorino o Nidorino mister Mime, che sono quelli di Devi togliere Nidorino, Nidorino, vedi che è il terzo più forte. Tu hai detto devi togliere il Nidorino. No, io ho detto di togliere il Mr. Mime. Il togliere il terzo più forte, non lo Sì, e poi vediamo Graveler è più debole di Judud. Judud si chiama. Quindi eh, aggiungiamo la squadra Giudud al posto die, di Talpo perché è, è un PL più forte. Finalmente hai capito che fa schifo. Devi tenere eh. E aggiungiamo Caterpie il nostro Pokémon più debole al posto del nostro Pokémon più forte. No. Basta. Treni Crowbat, Crowbar, Crowbat. Corri, uh, sorpreso. Golba. Stop. No, non è molto soft. Ho detto, Ma indietro. Okay. Ma... Non è molto forte come Ah, si, sì, arancione. Come lo chiami arancione? Non molto forte. Lo chiamo difficile da catturare. Non forte. Ho visto i PL, si possono leggere già. Nope. Yep. yep. Uh, golbot molto forte. Vediamo quanti... Yeah. Fammi vedere quanti PL ha adesso. Mi ha yeah, tipo 259, cos'è il genere. Aspetta, non vediamo. Su Poké DLC. Quanti utenti ce l'hai? Non c'è scritto. Tu quanti hai letto all'incirca? 250. Ah non ho fa schifo, lascia stare già sotto i 300 non no, no, va bene, vogliamo qualche onyx si sì, ce l'abbiamo si, vuole vedere se qualcuno onyx è abbastanza buono buon <ride> non può camminare quando sono a casa disegno pokemon piacere alla pizza piacere a Marco per non essere volgare vedi, quando stanno in Kazakistan Judith, conto su di te! Wow, non so neanche le sue mosse, vediamo se fanno schifo! Fanno schifo! Sì. A forza, quindi è bravissimo! Non urlare che le orecchie sono le mie! Voglio lama, gliel'amo, l'ama. È tipo terra! Ma va! Brucia pelo. Mm. <ride> Non, non è efficace è contro... Mi contro Whipping Bell! Ha visto mi che... ha bloccato, mi ha bloccato, mi ha bloccato! No. Non posso agire! Non è efficace contro Whipping Bell, perché lui non ha il pelo! Mi... Ah non è super efficace perché? Ho evitato l'attacco. No, l'ha evitato a me. L'attacco l'ha fatto a me. Sì, ma io ho evitato l'attacco suo. Riduttore. No, oh, la wow. riduttore, allora all ora, all ora, all ora, al posto Bam. Sono tortissimo. Ho sprecato un riduttore. Non l'hai sprecato. Mi sa che hanno sempre un, un solo Pokémon di Pokémon fanatici. Se non un Pokémon tu usi la mossa quando è morto il coso, non la sprechi. La sprechi solo se c'è un Pokémon dopo, perché dice eh, usa mm, ma fallisce. Ok. Addio Gabriele. Prendi questo grave. Vediamo quanto è forte Anix. Non vedi che è notte. No, piedi. non è neanche più forte di Judo. Ah, cioè no, 32 piani. Eh, Judo 338 è il più, è il più debole. Pokéball. Revitalizzate. Oh yeah. Oh no. Ti guido io, Marco. Prendi questa. Prendi questa ho detto. E combatti contro questo signore atto, molto ubriaco. Che è pare un maniaco. Ce la fai a restare fermo e farti prendere <ride> dal suo raggio? Ok. Ah ah ah, credi di potermi imbattere? Sì. <ride> oh no, sono un ni Mi. Mirko ah, non l'abbiamo tagliato, vabbè, solo un po' che l'abbiamo visto ma è l'abbiamo visto, quindi l'abbiamo tagliato okay. eccoci, abbiamo battuto Mirko salve, salve un attimo guardiamoci un po' intorno e raccogliamo tutti 2, 3, dopo siamo ricchi e ora fatti aggrare la tizia spero il mio attacco migliore, il tuo attacco migliore il mio bravo Il mio bravo l'imbecille Il mio attacco migliore Eric ecco ci abbiamo battuto eh wow, wow wow dai c'è un gol bat c'è un pipistrello duro no con no oh, tecnica di no di no invece no oh, no no no no il mio punto debole il no no no no no Tra no no no no Geodudo. Oh no, noi ne abbiamo sei. Sì. Per giunta siamo 2 contro 1. Lo dobbiamo Forse tagliamo. Posso. Non è forse. Se lo passa per tutta la battaglia, resterò sotto terra per tutta la battaglia. Posse ba ma posso eh, battiamo. Forse. forse. lo battiamo. No, cioè hai detto forse tagliamo. Ah? Eh? Però almeno il film dove si sentiva forse forse battiamo occhiali che bello io ho tagliamo siamo a... lo uccido uh, okay muoviti, usa! che ho un 66.6 periodico che okay. tagliamo <ride> un terzo, due terzi uh, un terzo sì. no, so. sì, è due terzi, terzi Sì, è bisogna Ah, hai fallito, hai sprecato fosse. Graveler, non l'abbiamo mai visto in battaglia, quindi non tagliamo. Non abbiamo tagliato, salve, siamo ancora qui. Usa il riduttore. Tanto e non lo sciotti con foglie lame. Sono potentissimo. Ora mi... io non sapevo che lanciavano delle foglie, delle foglie su una pietra la pietra. Cioè male. tu mi stai soltanto regalando dei punti di esperienza. Ah. Eeeh, yeah, so. ora mi evolvo io il Graveler, non credo proprio. Ok, il livello si è rovesciato dopo... Gravel grave l'archista, Golem, vero. però si sì, è, ah, è scambio. È vero, Golem. Non è vero, si è rovesciato. Sì. No. Bisogna un'altra console e poi riscambiarlo se ne vedo. Ah, ok. Oh, cioè, si sta evolvendo. Ah, chi che aveva ragione, Marco. So. Io... Non me lo ricordo, sono stupido. Ah, lo so, questo. Uuuuuh. Golem. Golem. Golem. Golem. Golem. Golem chiamano obeso no chiamano palla di cannone carmone di palla no squadron growler Change un nome chiamano palla di cannone anzi no un attimo chiamano ghiaia come lo no. chiamo Maiuscolo, uh, no. maiuscolo maiusco. E appunto E appunto A Al Alfredo Al Al Rep Al Reperto Allo reperto Perché? Alberto Al Reperto Ma perché? Non ha senso io Perché è una roba, Ma ha E si trovano sotto a terra E' per... un rello no, Sono un genio Ma sono assurdo Cambia scarpe è enorme come fa a essere così grande no, che so. suo figlio è tipo grande quanto me ok aspetta. ma dai no no catturiamo un altro Kagaskan la lo volta no fa no, troppo schifo sto Kagaskan ma è quanto è forte potente non lo troveremo mai un altro vabbè ma è un ragazzo picnic mi rifiuto di avere quel Kangaskan questa buttati la spazzatura guarda quando ci mette a camminare questo culicolo eh è lungo, sai? Wow, grazie. Ma chi ti conosce? Vediamo che Pokémon c'ha! Growlit! L'abbiamo già visto, taglio, ok. Ok, eccoci. Lui è morto perché siamo contro un Growlit. Un Growlithe eh, si chiama. Già, come ho potuto essere così cieco? Cattura, rimedi. Allora, rivitalizzante oppure oh, no, non abbiamo le rivitalizzanti uh, uh, no, quindi rivitalizzante. Poi rivitalizzante e poi usa una pozione. Una pozione normale. Normale. E poi usare un'altra. Ok. Io stavo coccolando il coso da Rai. il, il, il Eh sì, il Raiorb. Montanaro! Mm, so forse guardi. mi sono perso. mi sembra il momento di lottare. <ride> che chiedi di indicazioni al massimo, ma, ma non no, perché? Oliver. Oliver twist. Oppure Oliver. Eh. Uh, vediamo se dobbiamo tagliare, non lo so. Al reperto, vai! Mm. Okay, buongiorno. Il sorriso c'ha quello sulla faccia. Mi si mi è perso c'ha un sorriso stampato sulla faccia. E ho pure... è felice, io odio la mia famiglia! <ride> L'ho ucciso pure il serpente enorme. Fatto di pietra, per un... La sua famiglia era il serpente. Scentlash, non l'abbiamo visto mai. Che... Ma è, è, è.. sei super efficace contro lui, così so, super efficace contro tutto. Lo so, sono fortissimo. Yeah, sono utile a qualcosa. No, non lo so. Oh, che male! Allora, sì, tutto... metà vita. Cioè, no, non è vero, quello sembra metà. No. no. Mi sa so che Ni. lo fa o due o Ni. cinque, non da due a cinco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 Fumine di fuga, perfetto, la possiamo usare tipo una Cubone! Ah. Cubone! Cosa corre? Ah, cubone si chiama proprio! Ora! Ora! Sono fortissimo! Ma perché sono partite tutte e due da te? Perché io ho usato le acque. Ma no, cosa? Ok, lasciamo, lasciamo stare. Speriamo che non sono tutte le nostre cose. No. Niente. Sì, tutte le nostre sono 125 miliardi. Ora. Forza. Ora. Cosa stai facendo? Paccabana. Se no non si sta fermo. Ecco, avevo dato il perfetto Sì, perfetto, l'hai messo in una posizione bellissima. Io, tu. S tu l'hai bloccato, in una buona, una buona una Shhh, posizione. L'abbiamo preso, fa schifo, basta. Appunto. Io ho un, io ho un cubone più forte. Tanto le poche tu è poco voltuo, eh, sono. Io sono tornato qui a scorcare i soldi che hai guadagno. <ride> sto <ride> ridendo ancora per il cubone. Per il ah, cassone. Non l'abbiamo. Ah, l'ho blo bloccato. <ride> I <Mi> forestieri <ride> come te devono portare rispetto. Ma non so ricordando. Lo sto guardato. dicendo a te perché l'hai bloccato. <ride> È probabile, ma, io, ma nemmeno l'abbiamo <ride> guardato. Lucas! Ness. Incontreremo mai Ness. Ma ciò che l'abbiamo già visto e passo tagliare. 50-50, porta, porta. Taglio, taglio, taglio. taglio. taglio. Sono 37. No, forza. Questa è l'ultima, anche che siamo 30 minuti. Fossa, forza. Sì, è inutile tanto lo sciotto. Non è vero, non è super efficace quanto. Ecco, eh, vedi? L'ho quasi sciotto. Però uccido a distruttura, tu, ma prima <ride> che possa fare. Dovrei usare di più riduttore. Ah, attaccato te, fico. <ride> Oye, oh yeah, bye bye! Vedi c'è il 50% che è... che è... non muori. Cioè Marco sei così inutile per le battaglie. <ride> Continui a nasconderti i sacetera, io mi prendi colpi. <ride> ma no? perché sei ossessionato con Whip in bello? Sei fortissimo, ma po che è solo un Pokémon più forte. Come? Ho fallito! Raio, non tagliamo. Non l'abbiamo visto. Senti, riduttore. Ecco. Riduzione. <ride> Ah con quello shot so. ah. perchè sono inutile perchè sei inutile sono inutile? Perché sei inutile? ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni non è ni, ni. Ni, è ni ni ni ni ni Fi la, la GN, se Mi ni ni Annetterò due, due terzi del tuo tempo. Vai basta, chiudiamo. Che eh, siamo a mezz'ora vediamo dove no, stiamo. No, Saltiamo no. tutte le battaglie! Via, via, da questa.. Quindi c'è eh, un grasso lì, un emo. Salve. Devi oh, pure... fare talleratrice. Siamo circondati, non possiamo andare da nessuna parte. Eh, salva. È la prima volta che non salviamo in un coso. Quindi, nella prossima parte di Pokémon Let's Go Eevee, intanto sono partito alla velocità della luce. Continueremo la grotta, non so come si chiama. Eh, sì. grotta Mega Rock. Ok, esci la battaglia. Ma che schifo, uno, uno più schifoso dell'altro. Eh, cosa pensi di trovare? Speriamo di trovare un Kanga Pokémon. Ormai i nostri Pokémon sono i più forti che possiamo trovare in giro. Non è vero, io ho trovato dei, dei, dei cosi da 50 APL. Come vuoi. Quindi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Tchau.